Mi piace pensare che sarà eh, visualizzato anche da persone che non conoscono questo canale, per cui per chi non mi conoscesse mi chiamo Riccardo, ho 29 anni e ho l'invalidità civile al 100% a causa di una diagnosi di spastica giunta intorno al terzo anno di età. Per gli iscritti al mio canale, volevo comunicare un attimo una cosa non inerente, e cioè che la maggior parte delle esibizioni musicali si sposteranno su questo canale che starete vedendo adesso, in sovraimpressione, che potete tranquillamente andarvi a cercare, perché comunque sia, eh, non sta venendo adeguatamente visualizzato questo canale, e non escludo di utilizzare le intenzioni vista l'importanza del messaggio quindi ho deciso di trasferire la parte musicale su, una, su un altro canale chi volesse può iscriversi ma non voglio tuttavia perdermi in chiacchiere ulteriori e eh, voglio arrivare al punto chiave del video non faccio questo video per riprendere la mia pubblicazione tutt'altro bensì per segnalare una manifestazione che si terrà eh, il giorno 13 febbraio 2020 a partire dalle ore 10 e che ha come punto d'incontro Piazza Montecitorio a Roma. Io purtroppo, eh, trattandosi tra l'altro di un giorno infrasettimanale, se non sbaglio un giovedì, non posso eh, presenziare perché non ho chi mi accompagni, semplicemente però ho pensato di dare comunque il mio contributo con questo video e nella locandina e nella locandina che vi avrò fatto passare troverete anche i contatti delle persone interessate direttamente e il numero di whatsapp per entrare nel gruppo whatsapp con informazioni più precise sull'organizzazione che io non so darvi perché semplicemente non non c'erano scritte Per coloro i quali eh, Per un motivo o per un altro Non possono eh, Recarsi alla manifestazione a Roma Inviterei gentilmente a condividere questo video E eh, lo ripeto sempre Lo so ma Mi renderò certamente conto Se l'avrete condiviso o meno Perché conosco il numero delle mie visualizzazioni Solitamente eh, Non lo chiedo mai Con questa premura Però dal momento che non ci è stato accreditato l'aumento della pensione di invalidità a euro 780 come promesso, il mio contributo non avendo la possibilità di recarmi a Roma è questo. Fare questo video e chiedere massima condivisione. Se riesco, se riesco, utilizzerò anche un'inserzione di Facebook per dare maggiore visibilità a questo video, però non lo so. Quindi vi chiedo per favore... Condividete questo video nelle vostre bacheche con i vostri amici, parenti, conoscenti, con chi volete voi E invitate a loro volta a condividere Perché questo, questa non è la maniera di trattare noi invalidi Che anche se in bassa misura, purtroppo a causa della disoccupazione Comunque contribuiamo anche alla popolazione attiva Quindi ci dovevate Ecco Scusate. Scusate, ci saranno tanti tagli in questo video, stavo dicendo che anche se, eh, anche visto che in minima parte contribuiamo anche alla popolazione attiva, ma la parte è minima perché non ci fate lavorare, non perché molti di noi non sarebbero in grado di lavorare, ci meritiamo un trattamento migliore e anche chi non può lavorare non ha certamente meno dignità. Di me che potrei farlo e sono qui a grattarmi i gioielli di famiglia. No, di nuovo. Quindi, ragazzi, io vi saluto perché la situazione di questo video a causa degli incivili fuori sta diventando veramente imbarazzante. Eh, non vi dico, ci vediamo al prossimo video perché non ho idea di quando avrò voglia e tempo di fare altri video vi invito però ancora una volta a condividere per coloro i quali fossero interessati all'evento di guardare le informazioni nella locandina e nel box informazioni qualora la locandina non si dovesse vedere abbastanza bene arrivederci